Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Mazzi e questo è un glitch dei soldi ancora funzionante che ho voluto ripostare un pochino per spiegarvelo e un pochino per farvi vedere che ancora funziona spero in giornata di portare qualche altro glitch eh, sempre dei soldi senza venger o senza centro operativo, insomma vediamo che cosa posso fare allora ragazzi notate bene quella data quella targa ce l'andremo a ritrovare nell'attimo in cui faremo la duplicazione, quindi ricordatevi la targa. Allora per fare questo glitch i requisiti necessari sono un'auto fuori alla nostra base operativa come avete appena visto, un amico che ci aiuta e dobbiamo avere eh, per forza tutti e due la stessa base e il nostro amico deve avere una vetta, non serve che lo abbiamo noi ma il nostro amico lo deve avere. A questo punto ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Il nostro amico deve entrare nella vender. Una volta che il nostro amico è entrato nella vender, noi dovremo diventare CEO. Quindi andremo a diventare CEO e andremo a invitare il nostro amico. Adesso andiamo a vedere. Diventiamo sicuro server ragazzi e andiamo ad assumere associati. Facciamo vicino perché il nostro amico è vicino a noi e poi andiamo a piazzarci su ritirati. Nella schermata nera attenderemo che il nostro amico eh, aprirà il telefono e si posizionerà sul messaggio eh, per l'unione all'organizzazione e a questo punto... Ci metteremo d'accordo con il nostro amico e schiacceremo insieme contemporaneamente il in tasto X come avete appena visto, Una volta fatto ciò, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diventare un'altra volta sicuro serve. Quindi andiamo in sicuro serve, facciamo diventa CEO e questa volta ci fermeremo in questa schermata nera, ragazzi. Mentre il nostro amico andrà verso il portello posteriore fino a far comparire il messaggio di uscita e dovremmo premere quasi contemporaneamente un secondo prima noi del nostro amico o contemporaneamente tutte e due x noi per ritirarci e il nostro amico per uscire se il glitch sarà andato bene accadrà questo che il nostro amico dalla sua base operativa passerà nella nostra base operativa e qui avremo il glitch ragazzi quindi il nostro amico potrà tranquillamente girare nella nostra base operativa e potrà guidare le auto nella nostra base operativa quindi quando siamo a questo punto l'unica cosa che dobbiamo fare è andare con il nostro amico eh, dove sono le nostre auto e eh, salire in auto far salire il nostro amico dopodiché scendere il nostro amico scenderà dalla parte pilota o comunque eh, può essere anche che si troverà direttamente dalla parte del conducente ci può anche stare però in questo caso il, la mia amica è scesa da copilota è venuta al conducente quindi a questo punto andrà a guidare l'auto nel nostro diciamo nel, nella nostra base operativa Andrà a posizionare l'auto in questo esatto punto, ragazzi, in maniera da poter creare una situazione di teletrasporto che potremmo eh, sfruttare al nostro contatto. pratica, perché in questo consiste il clutch. Come vedete, il teletrasporto funziona benissimo. Provatelo anche voi se funziona bene e quando avete eh, diciamo fatto questa prova l'unica cosa che dovete fare è eh, se non l'avete fatto prima uscite fuori e chiamate una h 8 se invece l'avete fatto prima come ho fatto io l'unica cosa che dovrete fare è vedere se vi teletrasportate e poi andremo a fare il resto avete visto la targa ragazzi, è diversa da quella che sta fuori vi mettete in questa posizione verso l'auto fate comparire il messaggio e schiacciate X e triangolo contemporaneamente una volta fuori dalla base operativa come potete notare la nostra targa è completamente cambiata quindi per fare questo glitch non servono targhe personalizzate quindi non abbiamo bisogno di eh, nessuna targa personalizzata dal momento che tutte le auto che andremo a duplicare avranno una targa propria diciamo non detettabile dal gioco dico diciamo perché comunque il limite giornaliero ragazzi vale comunque anche se abbiamo targhe personalizzate la targa personalizzata o la targa bianca servono sì ma a creare targhe eh, non clone quando si fa il glitch quindi a questo punto ci allontaniamo dalla, dalla base operativa chiamiamo il nostro centro operativo mobile che al suo interno deve contenere una LGRH8 adesso vi faccio vedere che c'è una LGRH8 all'interno del mio centro operativo mobile vado per comprare un'auto giusto per farvi vedere e come vedete abbiamo una LGRH8 a questo punto entriamo nel nostro centro operativo mobile e andremo a sostituire la LGRH8 che si, si trova al suo interno dopodiché risaliremo in auto e questo clone sarà nostro ragazzi questi saranno i nostri eh, 950.960 o 970. basterà eh, andarla a mettere nel garage e sostituirla con un'altra LG RH8 che abbiamo nel garage in cui stiamo facendo il glitch insomma. non mettetela dentro il garage senza farla passare prima dal centro operativo Perché potrebbe anche sparire quindi a questo punto ragazzi non ci resta che ripetere il glitch quindi ripartiremo dal nostro garage ritorneremo alla base operativa con un'altra LG ovviamente Fate voi in maniera che vi trovate più vicini, e eh, potremmo ripetere tranquillamente il glitch, ragazzi, senza nessun problema. Allora, ragazzi, eh, vi informo che ci sono altri due glitch. Allora, uno è con il bunker, ma per fare eh, una duplicazione abbiamo bisogno di molto tempo. Scusate, ragazzi, e quindi, secondo me, non vale la pena. Cercherò di portarlo oggi. Comunque, e serve comunque bunker e, e base operativa, insomma, e centro operativo. Scusatemi. E invece ce n'è un altro che è come questo, ma si vada diversamente. Ragazzi, questa è la data di oggi. Il glitch è ancora funzionante. Spero che eh, questo glitch vi sia utile per fare qualche soldino per il prossimo DLC, un saluto a tutti, al prossimo video.